presidente anche per la sostituzione che mi sembrava opportuna portiamo in aula questo provvedimento in base al Tuel, testo unico degli locali, il Consiglio Comunale di Roma approva per la prima volta nel 2002 il suo primo regolamento di funzionamento poi più volte modificato nel tempo chiaramente in base alle necessità con legge 42 del 2009 ebbe inizio invece lungo percorso che ancora chiaramente non è in conclusione ma c'è ancora una lunga strada da fare volto a definire la disciplina del nuovo ente all'epoca che diventò da comune di roma a roma capitale nonché del nuovo organo collegiale elettivo quindi il consiglio comunale che oggi è l'assemblea capitolina nel 2010 vengono quindi introdotte poi altre specifiche disposizioni sul tema chiedendo e prevedendo che il nuovo ente Roma Capitale si dotasse di un proprio regolamento specifico che, preveda, che, che prevedesse una rinnovata disciplina delle attività dell'Assemblea stessa. Procedure d'urgenza in casi ben definiti, un'attualizzazione dei vecchi contenuti proprio per dare eh, come dire, un adeguamento al rango dell'Assemblea Capitolina e al ruolo che svolge in seno alla Capitale. Intimine iniziative negli anni ci sono state per la modifica del regolamento anche da parte nostra, soprattutto quando c'è stato bisogno di ehm, adottare la videoconferenza in caso di necessità a causa della pandemia da covid ma anche in altre situazioni modifiche che poi in realtà non sono mai state integrali ma soltanto parziali che ehm, purtroppo però eh, richiedono una revisione sono ben 11 anni che eh, con specifica delegazione legislativa al governo si è chiesto a roma capitale al nuovo ente roma capitale di provvedere con un regolamento di assemblea capitolina il primo regolamento di assemblea capitolina il funzionamento dell'organo quindi nel frattempo, medio, termine, medio tempo, è stato assicurato eh, sempre attraverso il decreto che ce l'ha consentito attraverso l'applicazione del vecchio regolamento e nei limiti di quanto eh, compatibile dalle norme dell'ormai anacronistico regolamento del Consiglio Comunale di Roma. Genericamente, per far comprendere ai colleghi, a tutti, insomma, quali sono state... Mh, le cose che ci hanno mosso a portare eh, un nuovo testo che mh, ha portato a un mh, lavoro molto lungo più di dieci mesi eh, di, di colloqui mh, con le forze di opposizione con gli uffici eh, un lavoro veramente duro mh, che non abbiamo la presunzione, la presunzione di considerare perfetto chiaramente ma genericamente fatte queste premesse normative vogliamo ricordare e parlo anche a nome dei firmatari e eh, soprattutto delle mie colleghe Bernabè e Paciocco che mi hanno affiancata eccellentemente in questo lavoro l'assemblea capitolina quale organo elettivo collegiale della capitale d'Italia necessita e necessitava in questo testo cerchiamo di farlo di regole di funzionamento più idonee ed appropriate alla particolare istituzione che amministra e per il rango dell'assemblea capitolina e per il rango di capitale per cui anche la legge ce lo chiede per cui sono 11 anni insomma, che, che si attende e cerchiamo eh, di farlo in questo modo oltre alle necessità poi di attività eh, di indirizzo e controllo dei consiglieri capitolini che non sono più consiglieri comunali che siano effettivamente efficaci i loro poteri e che nel contempo eh, non siano oggetto di iter farraginosi e appesantiti Meccanismi che rendano l'iter approvativo per quanto possibile snello ed improntato all'efficienza. In questo regolamento abbiamo cercato di colmare alcune, molte, lacune regolamentari presenti nel vecchio testo. Un esempio fra tanti. I municipi magari ci ascoltano. Sono le e alle osservazioni dei municipi, cosa che è una eh, semplice come dire, una consuetudine ormai consolidata, che però insomma, eh, si rendeva necessaria anche per dare una regola certa a questo ITER quando le proposte di deliberazione di Roma Capitale, dell'Assemblea Capitolina o della Giunta Capitolina eh, insomma, fanno il loro corso e specifichiamo nel testo alcune disposizioni presenti già nel vecchio testo ma che effettivamente non solo noi reputavamo non chiare ma che hanno portato ad alcune difficoltà anche per gli uffici nel doverle poi interpretare in qualche modo e far applicare. Inseriamo poi meccanismi più snelli di iter approvativo ma senza privare secondo noi il consigliere dei propri poteri Differendo anche a volte le tempistiche di alcuni passaggi procedimentali, ma mai eliminandone le funzioni. Un occhio è stato dato alla visione di maggioranza, sulla base di questa esperienza di consigliatura, ma anche un occhio alla visione di opposizione. Perché ci rendiamo conto che questo doveva essere e deve essere un regolamento per tutti, un regolamento che ha incontrato e incontrerà sicuramente delle frizioni, dei contrasti, eh, delle opposizioni, ma che è stato pensato eh, pensando di essere maggioranza e pensando anche di essere opposizione, perché in realtà poi eh, bisogna cercare di contemperare entrambi gli interessi e capire come si può ribilanciare il potere di una maggioranza con il potere di opposizione di una minoranza. Detto ciò, alcune novità, ma poi avremo modo di vederle nel corso della discussione generale o in fase emendativa, eh, alcune novità principali sono eh, rinvenibili nello spostamento, o meglio, nella posposizione della fase di trattazione e votazione degli ordini del giorno per quanto riguarda le proposte di deliberazione. Un um, punto che eh, è stato oggetto chiaramente di molta discussione fra noi e gli altri gruppi politici, ma che eh, non limiteremo, non possiamo limitare, ma semplicemente spostiamo temporalmente, proprio in virtù di quel principio della eh, snellezza e dell'efficienza dell'iter approvativo. Un altro esempio sono il cambio di veste delle emozioni, le emozioni 109 rimangono sotto un altro articolo, sempre emozioni 109, mentre le mozioni oggi che chiamiamo ex articolo 58, quindi quelle urgenti, assumono la veste che secondo noi è più giusta, ossia delle emozioni che esprimono sentimenti, vicinanza, eh, solidarietà per determinati eventi importanti per quanto riguarda la vita cittadina, nazionale, internazionale, come è sempre stato. E poi, chiaramente, le alternative, anche per dirne tra le altre, per citarne qualcuna, l'alternativa all'ordine dei lavori. Non è detto che un ordine dei lavori sia per forza votabile o votato. Abbiamo voluto inserire delle alternative da presentare in capigruppo per quanto riguarda l'ordine dei lavori e quindi dare voce eventualmente anche all'opposizione. Altra cosa importante, ad esempio, l'inserimento delle proposte all'ordine dei lavori non avverrà più sulla base di una necessità puramente politica, ma avverrà sulla base di un eventuale documento all'ente o sulla base di una scadenza di legge. Quindi come vedete un contemperamento tra le esigenze della maggioranza e quindi un iter approvativo più snello e dall'altra parte i poteri delle opposizioni che in qualche modo sono eh, in alcune situazioni anche più eh, pregnanti. Senza, come detto, la presunzione di aver creato un testo perfetto, questo è quello che vogliamo consegnare all'Assemblea Capitolina per le sue future attività richieste dalla legge e necessarie per i lavori nell'ente. Future attività perché questo regolamento, se approvato e sarà arduo poterlo fare, visto che serviranno 25 voti favorevoli, ma insomma ce la metteremo tutta, poi non avremo rimpianti nel caso sarà vigente dalla nuova, dal nuovo insediamento del nuovo, della nuova Assemblea Capitolina, anzi non più del Consiglio Comunale, per cui con il rinnovo degli organi capitolini. Permettetemi un ragionamento sul contesto nel quale viene inserito questo provvedimento, sembra una cosa sciocca, però... Eh, ci siamo anche oltre ad, ad esserci spesi su regolamenti con insomma, attività un po' anomala per quanto riguarda i consiglieri ma ne abbiamo scritti diversi e, mh, abbiamo voluto anche rinnovare un po' la veste dell'assemblea capitolina in quanto appunto assemblea capitolina partendo dalle interpreti LIS che finalmente sono in aula anche per eh, far comprendere quello che succede in assemblea a tutti per rinnovo, se vogliamo, anche del, delle sedute per il pubblico, quando sarà, speriamo presto, che potremo riaccogliere il pubblico, eh, la Madonna in trono con un bambino, che seppur una copia in altissima risoluzione ha cercato di colmare anche quella a un vuoto, la eh, scelta di un immobile, il trasferimento dei gruppi in un immobile a costo zero e a completamento di questa attività per l'assemblea capitolina si è pensato anche al regolamento dell'assemblea capitolina al primo regolamento proprio per eh, cercare di eh, ridare insomma, delle regole attuali questo ai cittadini forse non interessa comprendo comprendiamo ma eh, di rimando secondariamente potrebbe interessare perché sia l'immobile di via Petroselli costo zero risparmiando molti molti soldi quasi 2 milioni di euro l'anno e per quanto riguarda il regolamento, anche un iter approvativo più snello può aiutare anche la città ad ottenere proposte di deliberazione più, eh, in maniera molto più veloce. Detto questo, eh, sì, c'è altro da fare in città, certo c'è sempre da fare in città, però questo era un tassello importante che volevamo eh, diciamo, inserire, se possibile, a fine consigliatura. Ringrazio, consentitemi i ringraziamenti oltre ai miei colleghi e ai miei colleghi, al, ai funzionari che ci hanno coadiuvato tantissimo in questo periodo, i eh, funzionari dottoresse Lombardozzi e Baffi e poi non se la prenderà ma va citato il funzionario dottor Enrico Palladino che ci ha supportato con grande costanza e pazienza con la sua eh, grande professionalità e competenza. Grazie mille.